Grazie, grazie Presidente. Anch'io, come il consigliere Diario, voglio ringraziare l'assessore Lemmetti e tutto il suo staff, perché hanno fatto un gran lavoro. Eh, chiaramente ehm, abbiamo atteso questa variazione, però, posso dire che. In qualità di Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici siamo soddisfatti perché eh, abbiamo visto che eh, diverse opere che segue la Commissione da richiesto sono state inserite e ricordiamoci sempre che le opere sui lavori pubblici chiaramente hanno subito un impatto sulla città. Infatti eh, parliamo eh, di opere, lavori da realizzare come ad esempio per una strada via Bonn che molte opposizioni mi hanno chiesto la convocazione eh, su questo argomento ma chiaramente io ho voluto aspettare questa variazione perché quello che facciamo sempre in commissione Lavori Pubblici è quello di costruire un percorso e, e quando c'è un problema sulla città, sui appunto dei lavori da realizzare, si sviscera prima con gli uffici. Dopodiché si vede eh, l'importo eh, e quindi anche se l'ufficio è predisposto se c'è una progettazione in corso, quindi si chiedono i fondi e poi chiaramente eh, se ne parla in commissione. Altre volte ne abbiamo parlato in commissione e chiesto fondi. Quindi mh, sono molto contenta appunto perché ci sono, sono stati previsti in questa variazione fondi per Via Bonn come per Largo Sergi che del municipio nono sa benissimo che Largo Sergi è un ex punto verde qualità, eh, ormai decaduto, ritornato nella disponibilità del Comune di Roma e per il quale il 30 gennaio 2018 eh, ci fu una determina dirigenziale che appunto eh, eh, chiedeva al Dipartimento Simu di eh, fare dei lavori di eh, riqualificazione di questo parco che i cittadini attendono, attendono da anni. Ma parliamo anche di opere pubbliche importanti, ad esempio di un pru come quello di Valle Aurelia, adeguamento fognario, abbiamo fatto qui una commissione, abbiamo visto insieme ai commissari eh, le, i lavori da fare e gli uffici chiaramente hanno chiesto lo stanziamento che oggi vediamo in eh, variazione. Un'altra importante mh, realizzazione è la scuola mh, di Via Pensuti, è una scuola eh, come ahimè tante lasciata a metà eh, dalla ditta appaltatrice eh, e quindi non, eh, non ancora costruita nel municipio 11. anche qui abbiamo raccolto la voce di tantissimi cittadini eh, che sono arrivati a tutti non solo a me ma anche ad altri consiglieri proprio voci del territorio che fortemente vogliono questa scuola che ahimè da anni eh, non viene portata avanti non viene costruita anche qui Abbiamo chiesto i fondi e abbiamo visto che appunto li abbiamo ottenuti. Poi eh, un'altra importante, eh, mh, questo è un intervento un po' particolare, la scuola conosciuta come la scuola di Via Maggiorana, ne abbiamo eh, tanti, abbiamo fatto tantissime riunioni e anche commissioni con la Presidente Zotta della Commissione Scuola, abbiamo portato avanti questo discorso su, con gli uffici, con il Municipio 10, c'è stata una eh, bellissima scambio insomma di informazioni e anche in riunione eh, sono stati sentiti gli uffici del Municipio 10 e anche qui siamo andati a Dama perché abbiamo ricevuto, abbiamo visto che c'è lo stanziamento anche per terminare la scuola della maggiorana non ultimo lo voglio ricordare tanto prevedo che ci sarà a breve forse un consiglio straordinario sull'argomento anche fondi per il canile della muratella eh, io qui non mi voglio dilungare magari ne parleremo nel consiglio straordinario però mh, anche qui soldi richiesti eh, dalla Commissione Lavori Pubblici che insieme al Presidente Diago abbiamo incontrato spesso eh, sia il Dipartimento Ambiente che il Dipartimento Simu proprio per procedere alle interventi su quel canile che non sono interventi appunto spiccioli ma sono interventi importanti tanto che abbiamo dovuto prevedere uno stanziamento. Insomma, voglio dire che i lavori eh, che porta avanti la Commissione poi alla fine si concretizzano per forza di cose con la richiesta dei fondi e, e quando otteniamo questi fondi, perché ricordiamoci che Roma è grande, ci sono tanti municipi, ci sono tante richieste, ma eh, ottenere quindi questi fondi è giusto averli. Ma è importante averli al momento giusto, scusate il gioco di parole, e quindi io spero che eh, insomma, mh, ci sono tante cose da fare, tanti lavori da fare, ho anche qui eh, l'assessora ai lavori pubblici, Gatta, con la quale spesso insomma, ci confrontiamo, e, mh, insomma abbiamo dei soldi da spendere sul territorio, su opere che servono il territorio. Grazie.